Il nostro business model è nel giro di 36 mesi, qualcosina di più, magari qualcosina di meno. Rivendiamo la nostra parte a chi ha o un venture che ci mette dentro soldi veri, okay? o a un partner industriale che ci mette dentro soldi veri con una logica di partnership più di, che di exit finale okay? e noi ci liberiamo della strada a dirvi che chiunque faccia il nostro lavoro, ma chiunque anche faccia il mezzo capo, in generale, senza fare il di incubatore come siamo noi, non sono i compagni di viaggio con cui andrete in pensione. Tenete conto che chi fa il nostro lavoro è su, cioè, lavora sulla prima fase di vita dell'estate, dopodiché vi abbandona, ma deve farlo, perché noi, cioè, noi non siamo gestori, noi prendiamo il 10% perché la gestione deve rimanere degli imprenditori e prima o poi dobbiamo uscire e così devono fare i mengi. Per cui l'idea è un pensiero che anche fare un bel posto tutto quanto sia il compagno di viaggio che non venda le No, prima o poi li vendiamo, perché sennò non riusciamo a stare dietro a tutti i nuovi ingressi. Quindi, in sintesi, questi sono i due linee. Cerchiamo a un certo punto o oh, viene chiamiamola, di trovare un partner industriale che possa diciamo, far concludere la collaborazione con una partnership, oppure, dopo aver messo investimenti importanti per una fase di internazionalizzazione, cercare di venderla al mercato del venture.